Un Milan rigoroso dagli 11 metri non fa sconti alla Spal, 2-0. Massimo risultato con il minimo sforzo per il Milan, che liquida la Spal con il punteggio di 2-0, grazie a due calci di rigore, uno per tempo, trasformati perfettamente da Riccardo Rodriguez e Franck Sier. I ferraresi a corrente alterna, dopo un buon avvio di gara. Subiscono il maggior talento dei rossoneri e si ritrovano subito a percorrere la strada in salita, mentre la truppa di Montella riesce a gestire i 90 minuti senza troppe pressioni e rischi. Il Milan sorpassa la Lazio e si issa al quarto posto, con un punto di deficit dall'Inter, mentre la formazione di semplici incassa la terza sconfitta consecutiva, tutte e tre per 2 a 0. Fermandosi al quindicesimo posto, con 4 punti all'attivo in classifica. Montella si riaffida la difesa a 3, con Bonucci a guidare la retroguardia, affiancato da Zapata e Romagnoli, davanti a Donnarumma tra i pali. Spazio ad Abate, che vince il ballottaggio con Calabria per la fascia destra, mentre sull'outmancino c'è il solito Riccardo Rodriguez con Biglia in cabina di regia, coadiuvato dai mediani che sia e calano blu arretrato. In avanti il duo kalinic Andrea Silva, che promette scintille. Nella formazione di semplici, c'è ancora Gomez in porta, con Felipe in campo assieme a Vicari e Salamon nella retroguardia a tre elementi. Viviani dirige le operazioni nel cuore della mediana, assieme a Mora e Grassi, mentre Mattiello e Lazzari presidiano le fasce. Boriello in panchina, al suo posto Paloschi, che duetta con Antenucci in attacco. I ferraresi provano a sorprendere i più quotati rossoneri, giocando su ritmi elevati, già nelle prime battute del match, Romagnoli perde un pallone sulla propria tre quarti. Con Paloschi che si invola verso Donnarumma, ma commette un fallo sul recupero di Bonucci. Col passare dei minuti, il Milan prende le misure e si fa più propositivo dalle parti di Gomis, con Rodriguez, che scaglia un missile da fuori area, tuttavia non inquadra lo specchio della porta. Al diciottesimo minuto di gioco, Abate raccoglie un pallone in aria e trova una conclusione potente, ma Gomis è superlativo e salva in corner. La svolta arriva al 25, Gomis atterra ingenuamente Kalinic, causando il rigore, Rodriguez si presenta sul dischetto e spiazza l'estremo ferrarese, portando in vantaggio il Milan. La Spa cerca di reagire, tuttavia i padroni di casa limitano i rischi, con qualche sortita offensiva. Senza trovare il colpo del K, o il primo tempo si chiude con i Rossoner in vantaggio grazie al rigore trasformato da Riccardo Rodriguez. Nella ripresa, il Milan insiste alla ricerca del raddoppio nei primi minuti, con Calano Glue che si è. Mentre Salamon rischia l'autorete anticipando Kalinic. Al 52, Bonucci salva sulla linea, dopo un colpo di testa di Mattiello, spazzando via in tempo la palla. All'ora di gioco, in un'azione concitata, Felipe investe che si è ed è rigore, Livoriano non sbaglia dagli 11 metri e firma il raddoppio. Gli estensi subiscono il tracollo e cercano di limitare i danni, mentre i rosso ne riamministrano il doppio vantaggio, senza strafare. Negli ultimi 20 minuti, la SPAL cerca di farsi viva, con Viviani e Borriello, d'altra parte il Milan non soffre pur abbassando notevolmente il baricentro per limitare le sortite dei Bianco Azzurri e lanciando le ripartenze di Suso e André Silva. Dopo 94 minuti, arriva il triplice fischio di abisso, che decreta la vittoria del Milan per 2 0.